Allora, questo è un appello a tutti i napoletani e anche a tutti gli italiani che possano e vogliano muoversi per sostenere. Mm, ho, ho sentito l'appello fatto da Nino Musco, il segretario generale della Fisi, dei pompieri, eh, dei vigili del fuoco, eh, che, che sappiamo essere eh, un'arma molto particolare. Questi uomini che in quanto arma particolare vedete che dimostrano la loro particolarità in questo momento stanno davanti alla RAI di Napoli per chiedere il ripristino delle libertà fondamentali. Eh, abbiamo bisogno tutti quanti del loro aiuto ma loro adesso hanno bisogno del nostro sostegno concreto fisico. Vi ricordo che non c'è, non c'è, Attività spirituale che non passi attraverso il corpo. Quindi bisogna muovere i nostri corpi e fare cose concrete. In questo momento. Chi può, allegramente, con il sorriso, portando da mangiare, condividendo cose, così come i napoletani sanno fare e così come hanno fatto anche quando si sono ribellati, quando hanno dimostrato il loro carattere indipendente, indipendente, ripeto, non credete ai pupazzetti che ci avete sopra, ma andate a sostenere questi eroi, queste, queste persone semplici che ogni giorno rischiano la loro vita per noi che oggi scelgono di fare un atto trasgressivo come ancora nessuna arma ha, ufficialmente fatto e stanno là davanti. Vi prego, sosteneteli. Vi ricordo che questi Uh, questi, questi gesti sono quelli che fanno l'attività spirituale, la libertà e lo spirito sono connessi, questi sono uomini che stanno mettendo i loro corpi, le loro ore, le loro giornate a, a servizio di una battaglia epocale che in questo momento c'è ed è in atto, che va, va combattuta per lo spirito, cioè per la libertà. Senza la libertà non c'è lo spirito e con il sorriso e con la forza del sorriso e con la forza dello spirito io chiedo a tutti i napoletani e a tutti coloro che vorranno arrivare a Napoli di sostenere questi uomini coraggiosi, di sostenerli nella gioia perché questo è il vero Natale, non è quello dei panettoni, dei pandoro e, dei, e, delle, e de, delle abbuffate prive di senso ma è quello della festa insieme, che festeggia la vittoria dello spirito, perché questo è il, messa il messaggio di Gesù, la vittoria dello spirito, il superamento della paura della morte e quindi il dissolvimento di tutte queste paranoie e provvedimenti fatti ad hoc per sfruttare quest'ondata di paranoie che sono assolutamente contro la libertà dello spirito, dell'individuo e di conseguenza della collettività. Vi prego, sosteniamoci nel concreto, sosteniamoci con il sudore, con i corpi, con l'amore portato attraverso il corpo con la festa e con il sorriso, ma laddove c'è lo spirito. Vi ringrazio per tutto il supporto che vorrete e potrete dare. Vi ringrazio dal profondo del cuore.